L'uomo è il principale responsabile dell'aumento dei gas serra, che ha determinato un incremento nella temperatura media. Tuttavia, se a livello globale i cambiamenti climatici sono evidenti, cosa possiamo dire a livello locale? Immagini riguardanti lo scioglimento dei ghiacciai, la distruzione della foresta amazzonica, gli incendi in Australia ed eventi climatici estremi come uragani e cicloni hanno fatto il giro del mondo. Questi eventi però sono spesso considerati lontani dalla vita quotidiana, anche se ci sono molti fattori a livello locale che mostrano il contrario. E l'esempio più accatante riguarda la variazione nella fauna proprio qua in pianura padana. Non molto tempo fa, con l'arrivo della stagione primaverile, mentre si passeggiava in campagna o nelle aree verdi facendo escursioni in bicicletta, capitava di imbattersi in sciami di insetti o di vedere una moltitudine di uccelli. Tuttavia, il numero degli insetti e in particolare delle api è diminuito drasticamente negli ultimi anni e numerosi esperti ritengono che le cause principali di questo fenomeno siano associate al riscaldamento globale. L'incremento dei gas serra rappresenta uno dei maggiori pericoli per la sopravvivenza delle api e degli altri impollinatori. Per esempio, le farfalle sono organismi ectotermi, per cui il loro ciclo vitale è fortemente influenzato dalla temperatura. Inoltre, i cambiamenti climatici hanno modificato la migrazione di molti uccelli, quali rondini, gazzette e aeroni, perché le aree caratterizzate da condizioni climatiche favorevoli per una data specie cambiano, obbligandole a modificare la loro distribuzione geografica, ad esempio vanno verso nord o verso le altitudini più elevate. Infine, come conseguenza dei cambiamenti climatici, ogni anno giungono in Italia 20 nuove specie di organismi, prevalentemente dall'America e dall'Asia, con effetti devastanti sulle colture, per esempio, il governo finanzia da anni programmi di contrasto contro il tarlo asiatico che danneggia le piante ortamentali o contro il cinipide del castagno. Anche la zanzara tigre ha creato problemi epidemiologici, essendo il vettore di diverse malattie, e ha modificato anche i nostri comportamenti perché l'insetto punge l'uomo anche nelle ore diurne, e da quando il clima è diventato più caldo e più umido, esemplari di questa specie sono stati segnalati anche in montagna. Di fronte a questa situazione, cosa si può fare? Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore. Ognuno deve cercare di ridurre quindi la propria impronta di carbonio, per esempio utilizzando energie rinnovabili, elettrodomestici con classe energetica più più, mangiando meno carne e più vegetali e adottando una mobilità sostenibile. Inoltre, per evitare l'estinzione degli insetti impollinatori, è utile consumare prodotti di agricoltura biologica o seminare in giardino fiori e piante nettanifere.